Con il tuo 5 per 1000 puoi donare salute, amore e pace ai bambini palestinesi ammalati, vittime innocenti di un conflitto senza fine. Il Caritas Baby Hospital è l'unico ospedale specializzato in pediatria di tutta la Palestina. Grazie alla tua scelta di solidarietà, quest'anno 53.000 bambini saranno accolti e curati, uno ogni 10 minuti. Per aiutare i bambini accolti in questa oasi di salute e di pace nel cuore della Terra Santa, dona il tuo 5 per 1000 ad Aiuto Bambini Betlemme. Grazie di cuore, ogni bene a te.